Ero venuto a Bologna per conoscere la città che vantava insegnamenti universitari famosi in tutto il mondo. Ma altre vicende mi legano a questa terra tra gli Appennini e l'Adriatico, che ha saputo rinnovare la sua accoglienza e lenire le pene dell'allontanamento forzato dalla mia Firenze. Fra le braccia di queste genti e cullato da questi luoghi ho trovato l'ispirazione per concludere il mio paradiso.